Buongiorno Ferrara, benvenuto. Sì, buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno, buongiorno. Allora, eh, ieri una, intanto si parte dal sì allo stadio, no? La notizia che venerdì è arrivata e ha dato intanto un, un altro aspetto ad una storia eh, lunga e che sembrava interminabile, quindi stadio sì, stadio no, come va a finire? Sì. Allora, ci dia i termini anche dell'accordo sì. raggiunto tra il Comune di Roma e poi la società che lo ha chiesto, quindi il costruttore e quindi la sì. società sportiva, l'associazione sportiva eh, Roma? Beh, credo che questo sia un accordo storico, abbiamo veramente fatto qualcosa di rivoluzionario, abbiamo preso una delibera che prevedeva 1.100.000 metri 2 di cemento. Abbiamo più che dimezzato con il 60% dell'abbattimento di alcune opere riguardanti il business park e, insomma abbiamo fatto veramente qualcosa di eccezionale, questo poteva farlo solo il Movimento 5 Stelle che si è messo seduto a tavolino con i costruttori e ha detto oggi decidono i cittadini decide il popolo di Roma e, e di fatti comunque c'è stato un accordo secondo me conveniente per tutta la città Un accordo conveniente per tutta la città, abbiamo visto poi Marino intervenire in una intervista Uh, ieri in tv in cui raccontava un'altra verità il suo accordo era diverso eh, quindi non soltanto le cubature minori ma dice Marino in questo modo non si faranno quelle infrastrutture che invece sono necessarie poi in questo caso. Eh, anche lei Ferrara può raccontarci meglio come sono andate le cose e come, sì, come no, vabbè, stanno le cose. Volevo dire che comunque vabbè insomma è chiaro, su un progetto così rivoluzionario concediamo anche a Marino un po' di invidia visto che non è riuscito a fare quello che noi abbiamo fatto, ma questo lo concediamo insomma. Eh, abbiamo abbattuto della metà il cemento che lui aveva inserito all in interno di una delibera, però detto questo il progetto è veramente qualcosa di rivoluzionario perché noi abbiamo previsto all'interno una certificazione particolare che si chiama LID Gold, ovvero noi stiamo dicendo ai costruttori di costruire con i migliori materiali, usando... E pannelli fotovoltaici non come si fa normalmente ma con, un, con una forza maggiore all'interno delle strutture degli edifici, stiamo dicendo di recuperare le acque veramente stiamo facendo qualcosa di, eh, di grande sotto l'aspetto ecologico e una cosa che non è stata fatta da nessun'altra parte in Europa, la stiamo facendo qui a Roma grazie al Movimento 5 Stelle dunque io credo che oggi si debba parlare di quanta qualità c'è all'interno della proposta che noi abbiamo fatto e abbiamo ottenuto per i cittadini romani allora ancora eh, lei Ferrara però ci, ci aiuti un po' entrando un po' nel, eh, nello specifico eh, le cose che succederanno. No? Lei più elementi ci dà è meglio è, no? anche noi siamo sì, più no, confortati chiaro, un, sul progetto, sulle infrastrutture, sulla possibilità. Anche stamattina naturalmente eh, lo sappiamo bene, noi siamo consapevoli che da parte della stampa di almeno non sono tutti uguali, però insomma c'è chi è più, eh, più ruvido verso questa amministrazione quindi diamo, diamo qualche dato più chiaro più preciso siamo e meglio è per tutti allora, eh, qui c'è un processo da affrontare che di fatto andrà eh, a superare la vecchia delibera di Marino che a noi non è piaciuta ma non è piaciuta neanche ai cittadini romani perché quando tu parli di cementificare con un milione e centomila metri quadri, insomma eh, è chiaro che questa cosa non può essere accettata, per cui il percorso è quello di superarla tramite un'altra un delibera che sarà una delibera che prevederà il progetto eh, che noi abbiamo in qualche modo proposto da Roma e che è stato accettato. In questo progetto, eh, c'è molta qualità noi porteremo in aula questa delibera che verrà votata in modo compatto lo ribadisco nonostante quello che abbiamo letto e che i giorni hanno detto dal Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina e si procederà, si procederà comunque con un nuovo ITER che vedrà comunque un nuovo progetto eh, nella stessa area naturalmente ma con degli standard qualitativi eh, superiori a quelli e quelli che c'erano in precedenza è molto semplice, entro un paio di mesi se, se tutte le parti in causa gli attori lo vorranno la delibera approverà in assemblea capitolina Senta, sul fatto che qualcuno chiede la stessa cosa per la Lazio lei che cosa pensa? Beh, che eh, è contro a questa richiesta? Roma, no? Il sì. sindaco di tutti ah, certo, certo. Ben venga uno stadio della Lazio nel rispetto sempre delle regole con gli stessi principi che noi abbiamo imposto in qualche modo a, a, in questo caso, in questo progetto se il vuole fare uno stadio della Lazio venga in Campidoglio, ci, ci porti idee noi siamo nel movimento delle idee le nuove idee quelle buone, se lui le porta noi siamo pronti ad ascoltarlo e, e perché no? Per esempio il, guardi le faccio qualche domanda ancora a Ferrara, eh, per esempio il Flaminio mm. il, che le fa venire in mi rispondo mente rispondo sempre molto volentieri sì. nel senso che a confronto <ride> sa, non, no ma sono non, domande non c'è domande mi fa piacere che lei mi domandi tutte sì. e, e le chiedo di domandarmi tutto che gli, gli, gli ascoltatori possono in qualche modo avere più notizie possibili riguardo al Sanino, certo il Sanino è un'opera da riqualificare è un pezzo importante della città eh, che ha un valore storico-culturale ormai per noi perché comunque eh, certo lì c'è un problema che è superato ma io credo che se la Lazio volesse in qualche modo insieme a noi eh, iniziare questo percorso anche se si potrebbe pensare si potrebbe pensare di riqualificare quello stadio, perché no? Eh, siamo pronti anche a questo noi senta eh, rispetto a Marino lei lo sa che l'ex sindaco Marino ha ancora eh, molti sostenitori a Roma eh, ci sono delle qualcuno dai <ride> beh, guardi, Qualcuno quando... no, la capitale, secondo me è rimasto ben poco, beh, comunque ha, ha dei sostenitori. Ce li ha sì. eh, evidentemente. Sì. Non so, uh, non, che, non, non so no, esattamente dicevo perché, no, le dicevo, questo perché comunque sì. Mazda Capitale ha segnato un po' tutti i partiti, e ma sì, certo. però Marino, e... insomma, voglio dire, Marino sì. non è coinvolto nella cosa, no, no, assolutamente. No, era no. allora, per il eh, voglio dire, eh, quel percorso ha segnato un distacco netto. Voglio dire, poi che eh, questa cosa è stata espressa. 700.000 romani che hanno votato il Movimento 5 Stelle eh, eh, con determinazione, insomma volevo dire questo. Per sì, sì, sì, certo, no, ma voglio dire, eh, alcuni ci stanno scrivendo che il progetto è stato fatto e scritto dall'ex sindaco Marino, il vecchio progetto, anche che aveva nelle infrastrutture un punto di forza, mi sembra però che adesso insomma la, la questione... No, guardi dello stadio così com'è finita non credo possa essere ritoccata, no? È chiuso così il progetto giusto? L'accordo è progetto, definito l'accordo c'è stato, è chiaro che adesso noi possiamo pensare solamente di migliorarlo in qualche modo, nel senso che eh, vigilare è già sicuramente è una prima cosa che faremo, abbiamo stabilito che ci sarà una convenzione una, che, che prevederà che comunque le opere di urbanizzazione vengano fatte prima, questo è già un passo molto importante, ah, voi questo. sapete che a Roma prima certo. si costruiscono i palazzi certo, e poi certo. le opere rimangono, rimangono lì insomma certo, non certo. vengono fatte quindi, quindi prima le opere vengono. di urbanizzazione Ferrara ci assicura Ma, lei? assolutamente la metteremo in convenzione e quali sono, sono prima, dalle... allora, quali sono le opere che saranno fatte prima? Così Beh, noi abbiamo previsto un rafforzamento del romalito, per esempio sì. eh, una nuova stazione che è molto importante, sì. eh, abbiamo aumentato in qualche modo tutto il verde pubblico, il verde pubblico naturalmente poi tutte quelle certificazioni che chiediamo per quello che riguarda il ricopro delle acque, eh, la messa in sicurezza de della zona di Decima che vive allagamenti e che grazie a questo progetto eh, tornerà eh, in qualche modo a non avere più questo problema. Eh, per cui noi saremo lì a vigilare e a fare in modo che tutte le opere previste, quelle che comunque servono ai cittadini, vengano fatte. Eh, dopodiché poi si potrà cominciare a costruire a pensare allo stadio. Eh, sono dei passi che metteremo in comprensione e saremo lì attenti che questo venga. Eh, questo va bene, eh bene, bene, bene, ma non, non si può rispondere che così. Un'ultima un domanda allora: rispetto anche ai tempi in generale, no? quando si parla di un progetto come questo, un progetto atteso, e lei sa bene, Ferrara, che è stato l'argomento. Oggi forse eh, scemerà un po' di giorno in giorno, ma fino a, al, fino a sabato, fino a venerdì, è stato l'argomento del giorno per tutti. L'argomento stadio, non solo per eh, la realizzazione di un'opera, di una grande opera comunque come, come è uno stadio dentro una città, ma anche perché era un modo era il modo di capire come l'amministrazione comunale agiva, si comportava rispetto ad una questione del genere. E che tempi ci sono, che... Ferrara? Sì, che tempi sì. ci sono per la costruzione allora della, dello stadio della Roma? Noi metteremo tutti gli strumenti necessari in campo per fare in modo che la, il proponente, la Roma. Eh possa costruire questo stadio il prima possibile nel rispetto delle norme, delle leggi e di tutte quelle che sono comunque eh, le esigenze che deve avere uno stadio fatto bene, così come abbiamo detto. Dopodiché io credo che eh, i tempi, così come ha detto, ha detto il proponente in questi giorni, eh, di cominciare entro la fine del 2017 per finire e dare il primo calcio d'inizio nel 2020, eh, secondo me possono essere rispettati. Da questa parte c'è sicuramente un'amministrazione che comunque... Eh, li supporterà, eh, c'è un'amministrazione divisa, c'è un gruppo politico di maggioranza eh, che pensa all'interesse dei cittadini. Eh, per Però i tempi non, non sono stati segnati, non si parla di tempi, non è che si sa se in due anni, in tre anni, cioè non c'è ho letto delle dichiarazioni che parlavano del primo calcio d'inizio da parte del proponente della Roma, in questo sì. caso nel 2020 adesso io non sono un tecnico quello che posso dirle è che sicuramente ci impegneremo in questi anni eh, per cercare di facilitare il più possibile controllando, come ho detto eh, eh sì, nel 2020 pro... poi ci, ci starete con... ancora voi no? Se fino a prova contraria ci sarete eh, ancora fino voi fino a prova contraria sì, sì, sì. siamo stati eletti dai eh, cittadini eh, romani eh, per stare qui per 5 dire. anni ne abbiamo, fatti, ne abbiamo fatto 8 mesi, ci mancano ancora un pochino di tempo, io credo veramente che se siamo stati in grado in otto mesi di proporre un progetto così importante rivoluzionandolo in questo modo ne vedremo delle belle nei prossimi anni e per cui io credo che tutte queste polemiche verranno in qualche modo assopite dalla forza e dalle proposte del Movimento 5 Stelle che stanno arrivando come una vanga secondo me su Roma. Buon lavoro a Paolo Ferrara, grazie. Grazie, grazie Buona a voi. Giornata. Buona giornata. E...